Questa domenica potremmo fare nostro l'interrogativo, o meglio, la richiesta dei discepoli a Gesù accresci in noi la fede. Abbiamo tanto bisogno, in effetti, di crescere nella fede e sicuramente questo può avvenire non solo aumentando la, la preghiera, no? Uno, moltiplicando le preghiere, ma piuttosto, ecco, operando nel nome di Gesù, nel mondo, con uno spirito di servizio, con quella legge del grembiule, per dirla con tantino bello, no? quando si riferiva soprattutto a noi sacerdoti, ci diceva questo: abbiate eh, sempre nel rovescio della stola il grembiule, perché tra l'altro sottolineava l'unico eh, diciamo, capo liturgico di cui si ha menzione è il grembiule. In effetti il Vangelo registra proprio quel gesto di Gesù, di cingersi con il grembiule e servire e lavare i piedi ai discepoli. Ecco, quindi eh, il servizio sicuramente hai, eh, la, fa, la fa da padrone, perché è nel servizio che possiamo testimoniare, nel servizio che dimostriamo di amare. È quella espressione di Gesù che caratterizza anche questo Vangelo, quando avete fatto tutto quello che ritenete necessario, anche il di più di, di quello che vi viene da fare, eh, dichiaratevi servi inutili. Siamo qui in verità di fronte ad un palazzo che il Papa ha dedicato ai più poveri della zona vaticana, quei barboni, quei bisognosi che volessero così essere accolti. È un spirito di servizio, sono in molti volontari, credo la comunità Sant'Egidio soprattutto, che si dedicano a questo, qui proprio in zona Vaticana, proprio davanti al colonnato. E questo è molto bello perché capiamo quanto sia importante poi eh, vivere la fede amando, testimoniandola nel servizio. Perché si dice Gesù poi siamo servi inutili? Beh, inutile letteralmente vorrebbe dire che non vi è un utile, non vi è un utile. E in effetti, dicevo proprio all'amico Pocanzi, molto spesso anche noi sacerdoti capitano di servire la comunità, servire le associazioni, non solo eh, ci sentiamo alla fine soltanto servi di questo campo che è un campo di Dio comunque, ma talvolta anche ci rimettiamo pure, quindi non ricaviamo un utile, ma anzi lo perdiamo in alcuni casi, il cristiano deve essere pronto a perdere i suoi utili, a perdere se stesso per gli altri, per l'amore del prossimo, quindi non ricaviamo un utile, interessante questa interpretazione, no? serve inutile perché non ricaviamo, quando tu ricavi un utile vuol dire che non lo fai per amore. Vuol dire che lo fai per un interesse personale, vuol dire che lo fai per arricchirti, vuol dire che lo fai per carriera, vuol dire che lo fai per altro. Se invece sai di non ricavare nessun utile e lo fai comunque, questo servizio lo metti in atto, vuol dire che stai amando. Paradossalmente potremmo dire no, che un bacio di un ragazzo alla sua ragazza è inutile. Che un abbraccio tra gli sposi è inutile no, non lo so che il servizio appunto di un consacrato di una consacrata sono servizi inutili ma è chiaro che si vuole intendere inutili nel senso che dicevo prima, cioè non ricaveremo mai degli utili quando veramente stiamo amando e questo è il punto, non apprezzo, l'amore non apprezzo forse è questo che Gesù ci vuole dire e ci vuole anche dire ancora che dobbiamo imparare a decentrarci, non siamo noi i protagonisti Nemmeno del servizio, perché nel servizio manifestiamo ancora una volta la bontà e la grandezza di Dio che ama fino a servire gli altri. Buona domenica.